torna Motorola Razor nella versione 5G qualcuno lo chiama anche il Motorola Razor 2 eh, vetro davanti ma la novità fondamentale è dietro perché adesso c'è vetro anche dietro dove invece c'era il policarbonato fotocamera da 48 megapixel Motorola promette di averla migliorata tantissimo di aver portato la qualità di Edge Plus e poi ovviamente c'è una eh, fotocamera anche all'interno che viene concepita però principalmente per eh, l'utilizzo con le videocamere. Eh, chiamate il software è android eh, 10 eh, l'interfaccia è molto semplice praticamente eh, interfaccia eh, stock lavoro importante sulla cerniera che è stata ulteriormente eh, migliorata e eh, rinforzata soprattutto per evitare eh, che possa filtrare eh, del materiale eh, quando il telefono viene aperto e chiuso il lavoro è stato fatto anche per non accentuare mai la piega eh, del dispositivo quando quando viene chiuso quindi c'è un uh, meccanismo che evita che uh, insomma, si pieghi il display in modo da uh, lasciare evidente all'esterno ovviamente oltre al display interno c'è quello esterno molto importante perché uh, serve per molte interazioni no? potete uh, vedere ad esempio le notifiche che arrivano uh, dal telefono su alcune di queste si può interagire si possono aprire alcune applicazioni uh, oppure si può accedere alla uh, videocamera e fotocamera e uh, se non vi basta, potete anche accedere agli shortcuts, quindi a quelli che sono le scorciatoie per alcune delle funzioni del telefono. Carino sicuramente il prodotto connettore USB Type-C per la connessione dall'esterno 1599 euro è il suo prezzo ah c'è una cosa importante che c'è anche la SIM adesso, non solo la SIM elettronica ma anche la SIM esterna. Come sempre Motorola introduce delle personalizzazioni che sono molto discrete rete non diciamo influiscono con l'uso del telefono con il mondo stock e quindi devo dire anche da questo punto di vista Razor 5G rispetta la tradizione Motorola eh, che è molto molto vicina eh, a quella stock con i soliti miglioramenti come il display esterno molto carino in arrivo a breve se vi piace particolarmente lo trovate in vendita già in questi giorni allo spazio Lenovo se no dalla fine del mese sarà disponibile in tutta Italia Let's <laughs> go.